Ho mangiato i conigli e adesso sembrerebbero belli. Sono recintato appunto per i conigli, vedi? Qui ci sono tanti conigli? Sì, qua. Ma ne bastano due. <ride> il colonnello ha comprato un aggeggio, eh, Giorgio, costa 17 euro, alle ruote Merlane. Eh, per i conigli? L'ha messo che fino a 200 metri copre. E i topi non l'ha messo giù, eh? C'avevo i gigli di Sant'Antonio, me li son I gigli di Sant'Antonio sono mangiati i conigli, eh? Guarda, eh? Anche i gigli si mangiano. Sì, li hanno lasciati al suo anche per i topi te. si mangiano i gigli, abbiamo visto un topo che stava mangiando certo. un Ma loro li tagliano, i conigli li tagliano, vedi? Le foglie di un giglio, Le quelle lunghe farlo. poi, eh sì. quella la. che sono carciofi. Questi sono carciofi. Eh? Carciofi, sì, carciofo qua. Mm. Stanno partendo adesso. A parte che li ho messi quest'anno, eh, quindi ci vuole, ci vuole tempo. Questi invece sono tutti i pomodori San Marzano da salsa. Uh -huh. Ok, ti ringrazio. Tu come ti chiami? Antonio? Antonio. Antonio. <ride>